Nuovo ordine mondiale. Nuovo ordine mondiale. Osso, un son verso il nuovo ordine mondiale. Siamo in un contesto che eh, si basa sempre di più sul cosiddetto mondialismo o anche, diciamo, collegato all'ideologia del nuovo ordine mondiale. È l'ideologia secondo cui bisogna creare un solo esercito, per esempio la Nato già è stata creata, no? una sola moneta, e questo è l'euro, una moneta unica. Non c'è stato nessun referendum che ci ha chiesto se volevamo l'euro, se volevamo entrare nell'Unione Europea, non c'è stato nulla di tutto questo, è stato deciso dall'alto e ne abbiamo dovuto subire le conseguenze, e un solo governo. Quindi questi sono i tre punti principali delle ideologie del nuovo ordine mondiale. Come lo possono realizzare? Lo possono realizzare soltanto eliminando il potere decentrato dei singoli stati nazionali, cercando quindi di creare un potere accentrato nelle mani di un'oligarchia, l'oligarchia composta da banche e multinazionali. Il nuovo ordine mondiale si compone di istituzioni sovranazionali, queste istituzioni sono alcune sono conosciute e altre non sono conosciute. Quelle conosciute sono il Fondo Monetario Internazionale e il WTO, l'Organizzazione Mondiale del Commercio. Innanzitutto i rappresentanti non sono stati eletti da nessun cittadino europeo o mondiale che sia. Eppure le loro decisioni gravano sulla nostra vita. Il Fondo Monetario per esempio ha già un sistema di votazioni totalmente iniquo perché... Più uno Stato, un Paese, versa un tot capitale all'interno del fondo, più avrà eh, un maggior numero di voti a disposizione. Per esempio ci sono gli Stati Uniti che hanno circa un eh, 30% di tutti i voti a disposizione, l'Unione Europea un altro 27% e poi c'è addirittura tutti i Paesi del, dell'Africa che ha un 5% a disposizione nelle votazioni dell'Assemblea. Ecco perché alla fine le decisioni vengono prese sempre dai, dai paesi industrializzati come Stati Uniti, dai paesi europei, a discapito di tutti questi paesi in via di sviluppo. Un'altra invece istituzione eh, è quella del, del WTO, l'Organizzazione Mondiale del Commercio. Questa organizzazione, per quanto riguarda l'apparenza eh, del sistema di votazione, può sembrare più equilibrato perché ogni paese ha un voto a disposizione. Il discorso qual è? Che non si ricorre mai a una, a una votazione generale durante le assemblee, ma si stipulano sempre degli accordi bilaterali o trilaterali. Quindi in questo modo i paesi in, in via di sviluppo, che molto spesso hanno una sola materia prima su cui basare tutto il loro commercio, sono comunque strumentalizzati e subiscono una sorta di, di ostacoli nel libero commercio che sono costretti a svendere la loro materia prima a paesi industrializzati. Questi paesi industrializzati lavorano questa materia prima generando un prodotto finito che vendono poi ai paesi ricchi del mondo, come in Europa e negli Stati Uniti e quindi i paesi in via di sviluppo restano sempre confinati in un alone di, di povertà perché non ha, nonostante abbiano eh, materie prime come il petrolio, o come cacao, come frutta, eccetera, eccetera, purtroppo loro sono solo costretti a cedere la materia prima, ma il prodotto finito viene lavorato altrove. Queste sono diciamo, le due istituzioni forse eh, che regolano un po' tutto il commercio internazionale. Il Fondo Monetario, per esempio, è un'istituzione che dovrebbe salvare il Paese da una crisi, invece è stato dimostrato che in ogni Paese in cui arrivi il Fondo Monetario la crisi si aggrava ancora di più. Perché il Fondo Monetario ti dice io ti presto tot soldi per uscire dalla crisi, però obbliga il governo di quei paesi a sottostare al suo diktat. Il suo diktat qual è? Quello di portare avanti un processo di privatizzazioni. Per esempio lo stiamo vedendo con la Grecia. La Grecia sta in crisi, gli vengono offerte delle tranche di, eh, di prestiti, ma questi prestiti non bastano a risollevarsi dalla crisi. Perché? Perché è ormai entrato in un vortice di debito che non riesce più a sanare. Chiede aiuto al Fondo Monetario Internazionale. Il Fondo Monetario Internazionale arriva con i suoi delegati, offre un ulteriore prestito, però dice per uscire dalla crisi devi seguire le mie regole. Le sue regole sono quelle di privatizzare dei pezzi proprio dello Stato. Quindi tante imprese, tanti servizi che prima erano in mano pubblica adesso finiscono nelle mani di privati, nelle mani delle multinazionali, europee o americane. E quindi ecco che un paese viene smantellato completamente e chi subisce le conseguenze di tutta questa crisi è il popolo, perché è costretto a pagare un debito pubblico che non riuscirà mai a pagare, disoccupazione, sia i beni che i servizi stanno in mano, in mano di privati e quindi aumenta anche il prezzo di questi beni e servizi offerti e questo è avvenuto non solo adesso con la Grecia ma è avvenuto in, tutte le, in tutti quei paesi, Argentina, Thailandia, Russia, in cui il, il Fondo Monetario è intervenuto per salvare la crisi ma ha fi, finito in pratica per peggiorare la crisi ancora di più. Tornando invece alle istituzioni eh, sovranazionali ma poco conosciute, forse eh, c'è il eh, gruppo Bilderberg Club di Roma, il PANAC, Project for New American Century. Questa è un'istituzione un americana fondata soprattutto dai repubblicani americani in cui basta andare sul loro sito e trovare un documento che si chiama Rebuildings for New American Century, cioè ricostruzione del nuovo secolo americano. E in questo documento che è firmato da portavoci del partito repubblicano, tra cui anche il fratello del presidente Bush, Jeb Bush, o Cheney o Dunsfield, eh, tutti uomini vicino a George Bush, hanno firmato questo documento che rappresenta l'egemonia americana sul mondo intero. E qualsiasi paese provasse ad attaccare la sua politica monetaria o comunque a, a dissogliere diciamo questo, questo gruppo del PANAC da questo intento, qualsiasi mezzo è giustificato per arrivare a questo obiettivo, anche la guerra. Non è un caso che eh, si sta facendo apparire Gheddafi come un dittatore crudele, mentre in realtà se voi andate ad analizzare la politica eh, libica, vediamo che lì hanno una, eh, una sanità gratuita, istruzione gratuita, addirittura se si, si sposano due giovani, marito e moglie, e non hanno una casa viene offerto un appartamento gratuito. La verità dove sta? Sta che Gheddafi voleva creare un fondo monetario africano, quindi eh, tra tutti i paesi dell'Africa, e destituire il fondo monetario internazionale. Addirittura voleva creare una moneta che potesse essere alternativa al dollaro negli scambi non solo del petrolio, ma in tutti gli scambi commerciali. Una moneta che dovesse circolare appunto nella, nel continente africano. Ovviamente tutto ciò non andava bene né all'Europa, né negli Stati Uniti. I ribelli sono in realtà finanziati dagli americani. Il Club di Roma, per esempio, si basa molto sul, sul discorso del, dell'eugenetica. E riprendendo un po' le teorie di Malthus, questo economista che eh, diceva che ne siamo in troppi, bisogna pensare comunque a degli strumenti che possono ridurre proprio numericamente la popolazione perché i beni e i servizi non sono eh, in quantità sufficiente a garantire il benessere della popolazione. Questo non è vero, il discorso è un altro, semmai c'è una errata allocazione di beni e di risorse nel nostro pianeta. C'è una parte del globo che gode anche in abbondanza delle risorse e c'è invece un'altra parte del globo che vive in povertà e che soffre ancora la fame. Quindi non è un problema di risorse né alimentari e, eh, né di fonti alternative, è un problema di diversa allocazione di queste risorse, perché c'è chi ne ha di più e chi ne ha di meno in sostanza. Quindi queste sono delle istituzioni in parte conosciute, in parte meno conosciute che seguono questo intento, quello del nuovo ordine mondiale, ideologia secondo cui dobbiamo creare un unico governo accentrato nelle mani di pochi e i governi nazionali devono perdere appunto quel loro potere. Già la politica monetaria eh, è stata sottratta a ogni singolo Stato, però ci vogliono in realtà privare anche di tutti gli altri poteri decisionali. Una soluzione a questa ideologia basata sulla politica rappresentativa può essere quella della democrazia diretta, perché se tu organizzi il potere non su base verticale ma su base orizzontale, se lo organizzi su base verticale basta ricattare il leader di quel gruppo e quindi alla fine tutte quelle idee costruite dietro un'organizzazione politica vanno a morire se tu invece organizzi la struttura politica in maniera orizzontale proprio basandosi sulla democrazia diretta in cui c'è un portavoce, non c'è un leader allora è molto più difficile ricattare eh, 100, 1000 o 4000 persone anziché un'unica persona il problema è che in Italia per esempio abbiamo pochi strumenti di democrazia diretta abbiamo soltanto una proposta di legge quindi possiamo fare una proposta di legge con 50.000 firme, ma poi alla fin fine queste proposte di legge finiscono in Parlamento e vengono chiuse in un cassetto in quanto non vengono nemmeno discusse. Oppure abbiamo i referendum abrogativi, ossia quei referendum che ci serve ad abrogare, a cancellare una legge che non riteniamo giusta. Ma poi, anche se riusciamo in questo intento, non sappiamo se la legge che ne verrà dopo sarà migliore o peggiore di quella precedente. Invece bisognerebbe introdurre, come avviene in Svizzera, ma come avviene i tempi di democrazia diretta, stanno in Svizzera, a Porta Alegre, col bilancio partecipativo, a San Marino. In Svizzera sono 8 milioni di abitanti, non sono de delle comunità tan tanto piccole. Hanno eh, tutti de degli strumenti di democrazia diretta, come ad esempio il referendum propositivo. Quindi noi facciamo un referendum in cui proponiamo una legge la andiamo a votare e quindi quella, quella legge una volta fatta il referendum diventa una legge vera e propria e quindi eh, entra a fa far parte della Costituzione questi sono degli esempi che purtroppo in Italia non abbiamo perché ci basiamo ancora su una politica rappresentativa che in realtà non rappresenta più il popolo, rappresenta istituzioni private come le banche o come le multinazionali. Gli esempi di democrazia diretta sono possibili, non sono in Islanda, ma è una realtà già in Svizzera, o a Porta Alegre o in altre parti del mondo. Si potrebbero istituire anche nel nostro territorio, in Italia, per esempio partendo da piccoli comuni eh, e poi sviluppando il concetto di democrazia diretta a livello provinciale e regionale fino a portarla a livello nazionale. Quindi, Uh, io credo che i due presupposti fondamentali per um, dar vita proprio a un cambiamento in questo paese, quindi a uno sviluppo in questo paese, sono due, ripristino della sovranità monetaria che deve finire nelle mani del popolo e democrazia diretta.